Ciao a tutti, oggi prepareremo il pane cioccolato, il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, manitoba, latte, burro a cubetti, zucchero, lievito di birra fresco, vanillina, sale e barrette kinder. Andiamo il via alla ricetta.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 aggiungere la farina di tipo 00, la farina di tipo manitoba, il sale e la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per 5 minuti in modalità spiga e dal foro del coperchio man mano aggiungeremo il burro.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 Stendere ogni pezzetto con il mattarello formando un rettangolo. Posizionare al centro la barretta Ginder ed arrotolarlo su se stesso. e posizionarlo su una teglia rivestita con carta da forno. Una volta formati tutti i panini, spennellarli col tuorlo d'uovo con un cucchiaio di latte. E facciamo lievitare per un'ora in forno spento. Trascorso il tempo di lievitazione Pennellare nuovamente i panini con il tuorlo d'uovo e il latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. I panini sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servire. pane e cioccolato morbidissimi grazie e alla prossima ricetta